Ciao a tutti sono Candide e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare con voi un eh, lavoretto in resina che non è il solito portachiavi ma voglio iniziare con un qualcosa di un pochino più grande per farvi vedere varie tecniche che si possono utilizzare perché con la resina si possono fare delle cose veramente veramente belle. Questo è il, lo stampo per un sottobicchiere. Eh, sottobicchiere dunque quindi si può fare appunto il sottobicchiere oppure si può anche utilizzare per fare delle ciotoline. Eh, mi piacerebbe farvi vedere come realizzare la ciotolina solo che non so se riuscirò già in questo video eh, perché vi spiego eh, dunque per realizzare una ciotolina devo, fare, devo lasciare lo stampo a riposare per almeno quelle 4-5 ore eh, per poi poterlo mettere in forma eh, visto che ho iniziato molto tardi oggi a fare il video non so se riuscirò di stasera a fare quello che, che ho in mente nel caso dovessi avere problemi vari e quindi non riesco a farlo, non c'è problema, faremo un sottobicchiere. Quindi la tecnica con cui mischiamo i colori sarà quella che vi farò vedere e poi vediamo un po' nel, nel proseguo quello che, quello che verrà fuori. Allora, tanto per iniziare vi dico che ho utilizzato questo tipo di resina che mi viene chiesto più volte che, che resina utilizzo, sto usando la Resin Pro componente A e componente B, B componente, che si usa nelle proporzioni di 100 g di A e 60 g di B e, e quindi questa è la resina che sto, che sto usando per realizzare tutti gli ultimi lavori che sto facendo e mi sto trovando molto molto bene. E nel, mio, nel mio negozio di Amazon eh, trovate il link per, per acquistare questa resina. Io ho già... Mischiato la resina, vedete che è bella trasparente senza bolle, nella quantità di 50 eh, grammi di A e 30 grammi di B, che è quella che utilizzerò per fare questo sottobicchiere. Ora l'ho già, eh, già mischiata. Per eh, come fare a togliere le bolle ho fatto già un video quello dei portachiavi in cui spiego nel dettaglio comunque vi rinfresco velocemente bisogna versare lentamente la resina e mischiarla con Molta delicatezza per i tre minuti almeno che servono affinché diventi trasparente, e poi io l'ho già, eh, già fatto il lavoro perché l'ho lasciata riposare per 10 minuti. E se voi la fate riposare per 10 minuti, le bollicine vengono su a galla e vi ritrovate una resina trasparente come questa. Quindi, questo è il motivo per cui l'ho già fatta prima. Tanto farvi vedere come mischiavo la resina potevo, insomma, mi sembrava, mi sembrava anche superfluo allora andrò ad utilizzare eh, questo colore rosso il trur, il, trule, il red della color fan che ho preso sempre sono sempre della, della resin pro e questo metallico dorato voglio già fare un qualcosa con il rosso e il dorato anche se siamo in anticipo ma comunque in previsione del natale perché appunto se riesco voglio fare una ciotolina voglio vedere come come viene se mi piace anche perché questo colore non l'ho mai utilizzato quindi lo utilizziamo insieme e vediamo un po' l'effetto di quello che verrà eh, il bello della resina eh, per, per alcuni è il lato negativo io lo trovo invece una cosa che mi piace è che eh, non sapete mai quello, esattamente quello che viene fuori nel senso che voi fate delle prove trovate più o meno degli escamotage cercate di, di stabilire delle regole però poi in realtà quello che vedete quando eh, girate il sottobicchiere eh, magari non è quello che proprio immaginavate e può anche molto molto spesso succedere che venga ancora più bello di quello che immaginavate quindi è molto divertente poi altra cosa rimane sempre la possibilità di utilizzare eh, quello che create sia dal lato in cui versate che dal lato sottostante perché a volte può capitare che voi eh, fate un lavoro pensando di che dalla parte opposta vi venga poi tutta una lavorazione invece poi preferite quello che vi rimane sulla parte frontale quindi alla fine potete utilizzarla potete utilizzare le vostre creazioni come meglio, come meglio credete. Quindi adesso cosa faccio? Vado a dividere in tre parti, anche magari due parti, un pochino più... Lo faccio ad occhio, eh, non sto lì a... Metto più o meno, da dividere più o meno in tre parti la resina. Ma non è fondamentale che sia proprio perfettamente così per esempio qua credo di averne lasciata un po' poca quindi facciamo pure così che meglio ne ho lasciata troppa qui, va bene ok quindi diciamo che ho lasciato, ho diviso in tre parti la resina dove in questi due bicchierini ce n'è un pochino in più e nel bicchiere che ho, che ho girato un pochino in meno però più o meno ci siamo in questo modo qui e adesso vado a versare i miei colori quindi agitare bene i colori sempre, questo mi raccomando agitateli bene che siano alcolici e che siano paste che siano colori bisogna sempre agita agitarli bene bene bene e vado a mettere allora 3, 4, 5 gocce ho messo 5 gocce di questo rosso poi vediamo se sono sufficienti andiamo a mischiare, vediamo se il rosso ci piace sì, il rosso comunque è bello perché aspettate che mi metto anche un po' gli occhiali così ok, guardate che bello questo rosso la resina vedete che è sempre perfettamente senza bollicine ce n'è giusto proprio solo qualcuna ma appena appena quindi direi che questo come tipo di colore non mi dispiace affatto e anche come intensità di colore direi che va bene così e poi vado a mettere il metallico dorato che però è in polvere quindi prendo il mio stecchettino così e vado a prendere una punta e vediamo un po se ci piace la densità ma direi che anche questa va bene ok girate bene Sì. questo metallizzato devo dire che immediatamente rimane bello coprente e luminoso quindi guardate un po' abbiamo il nostro metallizzato e abbiamo il nostro rosso ora consiglio mentre lavorate la resina tenete sempre a portata di mano le salviettine umidificate dei bambini che sono quelle che vi permettono di pulire i bastoncini le cose sporche di resina vanno benissimo allora vediamo un po' ora quello che ho intenzione di fare è allora intanto vado a togliere i bastoncini da dentro i miei bicchierini tra l'altro avete visto che questi bicchierini qua sono in silicone molto morbido e questo mi, permette, mi permetterà eh, di lasciare se rimangono sporchi di lasciare la resina dentro fino a domani e domani li potrò staccare, potrò staccare la resina che è rimasta dentro e quindi riutilizzarli così non sprechiamo non sprechiamo tanta plastica che eh, direi che non è il caso di fare quindi questi bicchierini in silicone per la resina sono eccezionali allora, quindi cosa facciamo? io penso di iniziare prima con il eh, rosso e vado a fare in questo modo qui vado a versare la mia resina rossa sul bordo in questo modo ok prendiamo di nuovo il suo bastoncino così non sprechiamo la resina e gliela versiamo bene tutta così ok adesso una cosa che vi consiglio di fare soprattutto quando le forme sono così come questa che sono molto vedete che sono molto lavorate di passare sul bordo delicatamente per non segnare la forma uno stecchino un qualcosa anche di silicone meglio ancora che non graffi perché potrebbero andarsi a creare delle bolle proprio negli spigoli e quindi poi non riuscite più a toglierle e vi, e vi rovinano il vostro il vostro lavoro nello stesso modo vado a mettere il dorato così guardate lo vado a mettere nella parte finale ma in modo che vada anche sopra il rosso tutto così e poi velocemente vado a versare al centro così tutto il mio trasparente in questo modo qua non sprechiamo resina quindi Facciamo cadere bene tutta, così. Abbiamo ancora un pochino di dorato, che a questo punto vado a fare in questo modo. Provo ad andare a mettere sul bordino, poi con la resina il bello è che voi dovete sperimentare sempre, sempre, sempre. Quindi adesso vado a fare questo lavoro qui, provo a metterne un pochino anche qui il resto la mettiamo qua al centro così, ok adesso prendiamo la nostra pistola termica e andiamo a passarla sulla nostra resina in questo modo in modo da andare un pochino a miscelare i colori e a fare entrare un pochino rosso all'interno okay. fatto ciò con la resina è molto molto importante lasciarla riposare nel senso che e si modificherà da sola quella che voi adesso vedete come cosa non è assolutamente definitiva man mano che la, la resina si livella e si stabilizza e le cose cambiano e quindi ehm, noi la lasciamo riposare io la lascerò riposare se riesco quelle 4-5 ore per poter andarla a togliere e farvi vedere come realizzare una ciotola se non riuscirò perché magari di oggi non riesco a fare questo lavoro eh, domani lo ehm, tirerò fuori, sformerò il sottobicchiere e vi farò vedere il risultato finale e sarà comunque uno dei miei sottobicchieri natalizi quindi per adesso vi, eh, vi stoppo il video e lo riprenderò appena sarò pronta per proseguire con il mio lavoro sono passate 24 ore e il mio sottobicchiere in resina è perfettamente asciutto come vi avevo anticipato avrei fatto la prova a, ehm, a valutare se riuscirò a fare la coppetta oppure no ma eh, non ci sono riuscita perché ehm, ieri sera alle 11 e mezza dopo circa eh, diciamo 5 ore da quando avevo, avevo fatto la colata di cui vi ho fatto il video e il, la resina ancora non si staccava dal, dal mio supporto, era troppo morbida e quindi non ho potuto toglierla per eh, metterla in forma, farò un altro video in cui vi farò vedere come realizzare una coppetta devo solo regolarmi meglio con gli orari e devo anticiparlo in modo da riuscire a farlo in giornata ieri sera capite che eh, a mezzanotte sono andata a dormire e ho detto va bene, lo faremo la prossima volta. Peccato perché una coppetta in questo modo non sarebbe venuta male, comunque ne, ne faremo un'altra, non c'è problema, vi farò vedere. Quindi questo qua diventerà tranquillamente un sottobicchiere o un supporto per la mia tavola natalizia allora come vi dicevo ieri eh, nel momento in cui vengono fatte le colate eh, si possono utilizzare sia dalla parte in cui si colano che dalla parte sottostante io direi proprio che in questo caso la utilizzerò da questo lato perché mi piace molto l'effetto che è rimasto perché eh, i colori metallici adesso vi adesso vedremo quando lo giro ma tanto si si propagano in una maniera un po particolare e io sono sicura che mi piace più da questa parte perché vedete che si è proprio, non so come dire, ristretta la parte dorata ed è rimasta bella separata, guardate con tutti i bordini che brillano adesso non so se l'effetto nella telecamera si vede bene ma è venuto molto molto bello comunque noi adesso lo andiamo ad aprire e vediamo un po' quello che c'è dall'altra parte perché come vi ho detto si possono tranquillamente diventa veramente tutto soggettivo io ho fatto delle cose che a me piacevano da un lato invece chi, chi poi le sta usando le usa dalla parte opposta quindi è tutto relativo eccoci qua allora questa è la parte posteriore vi faccio vedere quindi la parte metallica come immaginavo si è tutta sparsa su tutto il bicchiere e vedete che invece per quanto riguarda dove ho fatto la colatura, rimane molto statica a differenza di altri colori che, si, che, che cambiano completamente eh, tutto ciò che è un colore come questo metallico rimane abbastanza concentrato quindi dal momento che io non l'ho lavorato con lo stecchino non ho mischiato i colori sono rimasti separati però ho proprio intenzione di fare più video in cui farvi vedere più cose così eh, capite come, si, si, come funzionano i colori e poi a quel punto uno prima di partire eh, a fare un lavoro sa già quello che vuole ottenere e lo può gestire come preferisce quindi io lo userò così perché mi piace proprio un sacco mi spiace di non essere riuscita in questo video a farvi vedere come dare la forma per fare una coppetta ma eh, vi prometto che eh, ne farò un altro in cui, in cui con lo stesso stampo andremo a fare una coppettina in resina perché vengono veramente veramente belle e, e così vi, vi, vi faccio vedere come realizzarla. Magari vi faccio vedere due coppette che ho già fatto così per darvi un'idea di quello che ho in mente. Queste sono delle coppette che ho già realizzato, guardate che carine. Chi mi segue su Instagram ha già visto, aveva visto, ho fatto anche un video veloce, un reel veloce su come ho realizzato questa, la colatura per queste coppette, guardate un po'. Quindi appena riesco vi faccio un video e vi mostro come, eh, come fare anche questo tipo di, di lavorazione. Detto questo spero di esservi stata utile eh, per iniziare appunto a farvi vedere un po' come gestire i colori e come gestire la resina. E come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di, di rispondervi. E, mh, detto questo non vi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio un bacione. Ciao ciao!